Allora, grazie, grazie buonasera a tutti, buonasera eh, a tutti. Voglio davvero ringraziare tutti i colleghi per avermi conferito questo incarico e per lei sito che mi ha aiutato e certo, non mi aiutato. Per eh, me è un vero motivo d'orgoglio assumerlo, cercherò cioè, di svolgerlo al meglio, tutte le cose e i di consiglieri eletti con il di massimo senso di responsabilità. Questa sera, quando l'ultimo consiglio della scorsa consigliatura, trattiamo in presenza in un luogo importante per il municipio come il Calma che ci ospita qui oggi, ma anche se ci ospitiamo presto di tornare nella nostra sede di avanti, che dovrebbe accadere. no? Eh, il consigliere Facini che mi ha preceduto ha sottolineato, ha detto ha sottolineato questo aspetto, e cioè che a lui ci presenta ma ne ha fatto Dopo lunghi periodi di ricollegamento per a distanza, chiusi in casa e con poche possibilità di muoverci e non lo lavorerei al per niente. Anzi, questi lunghi mesi però ci hanno insegnato anche molto, ci hanno fatto adattare a condizioni difficili e straordinarie e sottolineato l'importanza delle istituzioni, l'importanza del confronto democratico e soprattutto ho ricordato l'importanza dell'essere qui oggi in presenza a confrontarci sul nostro lavoro dei cittadini e ne soprattutto nei momenti critici. Il mio più auspicio quindi è di non dimenticare che si è appena trascorsi e anzi cercare di trarre il meglio in questo nuovo mandato da quanto appena vissuto con spirito di innovazione e miglioramento anche del funzionamento di questa istituzione che deve cercare di stare al passo con i tempi e al passo delle esigenze dei cittadini. Come sappiamo il municipio è l'istituzione più vicina ai cittadini e non dobbiamo dimenticarlo mai. In queste lezioni tutto modo di tornare in strada, nelle piazze, nei mercati, a incontrare persone, ne abbiamo incontrate tante, con cui ci siamo confrontati, e riscontrato problemi nuovi e problemi che non ancora risolti, ma anche una fiducia rinnovata nel provare a migliorare i nostri quartieri e la nostra città. Dovremmo quindi riuscire a continuare ad ascoltare i bisogni, le richieste e i suggerimenti che ci vengono posti e trovare risposte adeguate. Il risultato di queste lezioni è con numeri importanti in termini percentuali. Ma non dobbiamo trascurare un altro dato fondamentale della politica. Si impegna nelle istituzioni e ambisce a rappresentare la città, e cioè le tante persone che hanno deciso di non andare a votare. Ecco, una difficile missione che dobbiamo avere tutti sarà provare a recuperare la fiducia di queste persone che non hanno votato e per farlo dovremo essere ancora più attenti e andare a riprendere quelle distanze rimaste inaspettate. Di Inoltre, nonostante i numeri in quest'Aula, siano molto ampi per la maggioranza. Questo non deve essere una scusa, mi ricordo a tutti quanti noi, per l'autosufficienza e l'autoreferenzialità. Anzi, deve andare ancora più stimolo e senso di responsabilità e dovere di ascoltare che la maggioranza non è. E far sì che il consiglio possa essere il luogo di tutte le stanze del confronto, della ricerca di soluzioni condivise è uno dei compiti di questo ruolo. di riuscire ad essere come municipio ancora più incisivi e che il decentramento di cui tanto si parla diventi più completo. Con Comune e tutti i municipi della stessa maggioranza non esistono più certi anni e vogliamo quindi che vengano delegate ancora più competenze con le relative risorse sia umane che Inoltre mi auguro che come Consiglio sapremo affiancare i lavori della nostra nuova giunta ed essere il centro del dibattito e della discussione politica portando in Consiglio le nostre diversità. È importante confrontarci, discutere, a volte anche astramente, ma cercando, trovando mediazione dove è possibile, discutere di idee e di visioni, di problemi e di soluzioni, tenendo sempre come linea guida il rispetto delle cittadini e poi adeguarle. Sarà quindi fondamentale evitare attacchi personali o parole di odio e intolleranza o idee non in linea con i valori della Costituzione. Infine, voglio chiudere con il ringraziamento. Il passato consiglio per il lavoro svolto, il presidente Allegori e la sua giunta. Abbiamo qui una promossa in consiglio comunale: l'assessore Fossi, che non si è ricandidato, ma che è stato con molto, molto affetto. Il due presidente dell'Aula, uno qui presente che mi hanno preceduto, tutti presenti, e l'altro non c'era, Mazzari e Manzitti. E augurare un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente Albi, alla sua nuova giunta, e soprattutto voglio augurare. Buon lavoro a tutti e e tutti quanti. Grazie.